Grazie, grazie Presidente, sull'emendamento specifico preannuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle e mi permetto in breve sintesi eh, di ricordare quelle che sono regolamenti e prassi che sono fondamentali, bisognerebbe conoscerli per, mh, prima di fare dichiarazioni magari un po' anche fuori posto. Allora faccio presente eh, una prima cosa, eh, il sottoscritto Presidente in passato in numerose occasioni si è fatto promotore e veicolatore, eh, essendo il Presidente della Commissione Bilancio, di richieste da parte dei municipi governati dal Partito Democratico, potete chiedere all'assessore all che stimo, all'assessore Talamanca per esempio... Eh, che quante volte è successo, o lo stesso consigliere Corsetti, quante volte è successo che delle necessità dei municipi non a governo il Movimento 5 Stelle fossero veicolate dal sottoscritto per poter essere eh, rappresentate nel, eh, poi nelle, successive, eh, nelle successive fasi. La commissione, bilancio, la commissione Bilancio è la Commissione Bilancio, non è la Commissione del Presidente Terranova, ci mancherebbe, e tutte le eh, istanze e iniziative che sono state portate al, all'interno della Commissione Bilancio sono sempre state, nei limiti del possibile, trattate ampiamente. Per cui, visto che eh, riceviamo critiche in particolare, ho sentito le, gli ultimi interventi del, della consigliera Mennuni, da, ricordo che nella commissione bilancio c'è cioè il consigliere Figliomeni, che tra le altre cose è molto attivo e collaborativo all'interno della Commissione, e sull'argomento specifico non ha eh, presentato istanze di discussione o altro per il semplice motivo perché da regolamento i consiglieri possono presentare liberamente eh, al loro carico, eh, secondo quanto prescritto dalla Capigruppo, in questo caso con un termine anticipato, gli emendamenti che vogliono. Faccio presente che nelle fasi più diciamo, eh, ricche di contenuti del, del bilancio dell'assestamento, normalmente le opposizioni presentano centinaia di emendamenti che su questi non si è discusso un minuto in nessuna commissione, proprio perché per loro natura rappresentano prerogativa e iniziativa della, eh, del consigliere che eh, che, che presenta gli emendamenti. Un'ultima cosa, parlano i signori colleghi di manovra nella manovra, eh, se vedessero a quanto ammontano complessivamente il, eh, i fondi che vengono movimentati da questi emendamenti, e vado a chiudere Presidente, si accorgeranno che siamo eh, complessivamente intorno a 3 milioni, su circa, tra titolo primo e titolo secondo, 6 miliardi di bilancio della Commissione di Roma Capitale, per cui Presidente credo che parlare di manovra correttiva su 6 miliardi con 3 milioni peraltro a saldo zero, vale a dire non esce un euro in più da quelle che sono le casse dell'amministrazione, ma semplicemente i municipi vogliono meglio indirizzare i fondi per poterli spendere su necessità più impellenti, io riterrei che veramente, dal punto di vista dell'affermazione, eh, dell eh, si pone nell'area eh, nella, nell della eh, pura fantasia. Grazie.